Wow. Riprendiamo un attimo il nostro gatto e eh, immaginiamo di volerci aggiungere delle ombre. In Draw Mode possiamo aggiungere un intero nuovo layer che magari chiamo ombre, giusto per tenerle separate. Mi servirà eh, un materiale, il materiale per le ombre, di nuovo sarà un materiale di tipo fill, quindi adesso duplico quello del corpo, lo chiamo ombre. E scelgo un materiale molto neutro come saturazione e magari appena un po scuro se nel layer delle ombre io scelgo la modalità multiply adesso quello che disegno sarà posizionato sopra in multiply su tutto quanto e quindi facciamo un esempio se disegno qui questa zona e poi questa ho creato un'ombra e posso con il materiale eventualmente andare un pochino a ecco a dolcirla? Che succede adesso quando disegno eh, l'ombra? Eh, sì, quando animo l'ombra rimane ferma. Allora c'è un'opzione: annullo il disegno dell'ombra, nascondo momentaneamente il cuscino per comodità. C'è l'opzione. Aggiungi weight per i nuovi stroke. Posso spostarmi nel mio oggetto Grease Pencil a selezionare il weight in questione, coda. Sarà meglio che abbiano dei nomi. Quindi questo è coda, eh, questo sarà meglio che sia coda 001, questo è 2, questo 3. Questo perché? Perché mi sono più facili da trovare. Quindi se torno qui e torno a disegnare in draw mode quando seleziono coda posso fare un pezzo di ombra e sarà associato a quel bone. Perché ho cliccato questo tasto coda 1 un altro pezzo di ombra per quel bone. Vediamo cosa succede durante l'animazione, e vedete, rispetta la posizione di quel bone, quindi diventa più facile aggiungere al disegno che c'è già, 3, 4, vedete, mi è stato più semplice aggiungere, ovviamente in qualche momento, Avrà dei comportamenti sbagliati, dovrei andare a correggere il white paint, però è comunque più semplice aggiungere che non togliere, soprattutto se ci troviamo in una situazione più facile. Quindi per esempio se mi posiziono su root, sto disegnando le ombre sul corpo ed è molto più facile perché l'oggetto come vedete è semplice, è quello del corpo, non è una situazione complessa. Come quella della coda per esempio adesso mi metto zampa 2 sinistra nella parte finale della zampa sarà qua e magari questo pezzettino questo pezzettino e vedete è molto più facile perché funziona già fin da subito e anzi posso aggiungere anche una parte di ombra che esce per esempio e come vedete viene associata alla zampa in maniera corretta e si muove con la zampa appoggiandosi sopra il corpo e anche sopra il pavimento in maniera eh, giusta diciamo e quindi allo stesso modo adesso posso andare a farlo su quella destra e questa no non la voglio perché entra e quindi dovrei separare su layer diversi quindi la lascio perdere e mi preoccupo di farla solo un pochino qui assicurandomi eh, no, qua entra troppo quindi solo in questa parte ok l'importante è che non entri troppo comunque come vedete adesso ho aggiunto l'ombra ho la possibilità comunque sempre di cambiarne il colore magari farla più fredda, più calda perché tanto ha un suo materiale come vedete che funziona per conto suo sul cuscino posso comportarmi allo stesso modo aggiungendo le ombre posso aggiungere qui un ulteriore livello di ombre multiply il materiale ce l'ho basta che lo richiami quindi è quello delle ombre lo richiamo qui anche se sono su un altro oggetto basta che selezioni quindi cuscino centro e posso disegnare la parte diciamo centrale dell'ombra quindi che ne so, questa, ops, devo selezionare il layer ombra, devo selezionare il materiale, sto scrivendo nel posto sbagliato, devo spostare il cursore nella, nella posizione giusta, in maniera tale da poter disegnare sopra, quindi adesso qui sono su cuscino centro, posso fare un po' d'ombra qui, eh, sempre meglio, ops, assicuratevi, ho creato un keyframe per sbaglio lo butto mi posiziono all'inizio dell'animazione e ricordatevi di premere record per poter disegnare delle cose nuove nella vostra animazione eh, vediamo se l'ho fatto sì cuscino centro eh, cuscino 1 l quindi è questo qua di sinistra potete sempre fare play per vedere se sta funzionando correttamente sì cuscino 2L, vedete si muove con quest'altra parte, quindi cuscino 1R ci aggiungo questo pezzettino e cuscino 2R e ora posso di nuovo spostare il cursore dietro e per esempio qui con cuscino 2R che è questa, questo pezzettino qui aggiungere un po' di ombra qua dietro e vedete è dietro e si muove con quel bone quindi se va dietro al gatto adesso vedete rimane dietro ma si muove con quel bone e questa la metto qui e adesso si muove con il bone davanti ma come vedete rimane dietro al gatto allo stesso modo con il lato sinistro Posso disegnare per esempio qui una bella fetta di ombra che se ne sta dietro al gatto e si muove in modo sensato con tutto il cuscino e poi eventualmente anche una qui ma non, non mi serve particolarmente perché è coperta completamente. E ora invece disegnerò senza weight, quindi tiro via questo per andare ad aggiungere un po' di ombre da altre parti, eh, sono dietro, non, non devo, torno a mettere il cursore davanti le disegno, come vedete, senza associarle a nessun bone perché ho tolto questo, eh, comunque appunto essendoci il weight painting potevamo anche associarle dopo, però questo metodo con questo tastino ci permette di selezionare prima il bone e poi disegnare. Adesso abbiamo un po' tutti gli strumenti che ci permettono di fare weight painting, di rigare un personaggio. Potete fare rig diversi per personaggi diversi, oppure come in questo caso uno stesso rig per più di un personaggio. Con il weight painting potete fare in modo che si curvino, senza weight painting potete comunque molto facilmente usare bone o altri oggetti per spostare in maniera rigida dei pezzi.